Siamo alla presentazione di Squadris in TV in compagnia di Leonardo Giochi. No, ciao, ciao. Ciao a tutti. Grazie per eh, voler parlare un po' con noi, insomma grande atleta di Milano. Tu sei partita facendo mezzo fondo sì. e poi ti sei spostata nella marcia ho con un fortuna. Eh, cosa consiglieresti ai eh, ragazzi che magari vogliono intraprendere un'attività atletica come può essere quella appunto del mezzo fondo della marcia? Sì, consiglierei ai ragazzi di provare qualsiasi disciplina dell'atletica perché l'atletica è un bellissimo sport e come dico. Spesso ai ragazzi non si sta mai in panchina, quindi si trova sempre qualcosa da fare, provare tutte le discipline, e poi si sceglie quella in cui uno è più portato, tu si diverti di più, gli piace di più, ti trova gli amici. È stato il tuo percorso. Sì, esatto. Io ho iniziato alle scuole medie, poi ho iniziato a fare le campestri, poi mi sono appassionata al mezzo fondo, e a causa di un infortunio sono passata alla marcia, anche se inizialmente non mi piaceva tanto, poi però ho scoperto che, che era la disciplina che faceva per me. Nel 2016 c'è un impegno molto importante che è quello di Rio, però non corriamo troppo. Eh, cerchiamo di dare qualche consiglio magari ai ragazzi, eh, fare attività sportiva, lo consigli assolutamente aiuta sì. anche a vivere meglio. Magari. Sì, io consiglio ai ragazzi, ma soprattutto agli adulti, anche agli amatori, è importantissimo fare qualsiasi disciplina bello. sportiva, sia una corsetta, andare in palestra, una camminata, basta anche solo mezz'ora al giorno, due volte alla settimana, ma è importante per, per sentirsi bene e poi per, per stare in forma. Però la domanda su Rio 2016 ti può fare, cosa sì. ci dobbiamo aspettare? Beh, diciamo che il sogno che poi un po' come tutti gli atleti è quello di, di una medaglia, poi incrociamo le dita e per scaramanzia non... Aspettiamo, io sicuramente mi, mi allenerò, cercherò di dare il massimo come, come tutte le gare. Quest'anno è stato, nel 2014 è stato un grande anno per me, è stato quello del salto di qualità e ho raggiunto tre record italiani nei 3, 5, 20 km. quindi sicuramente questo è un punto di partenza. Io non mi accontento e guardo al futuro. Un saluto agli amici di SportsMall. Ciao SportsMall, alla prossima. Un bacio.